Ho incontrato la vera Masha facendo il rituale Vinco mille euro se riesco a fare il rituale di Masha E adesso stiamo per andare... Ad iniziare il rituale Che inizialmente sarà in casa Ma subito dopo andremo fuori Per cercare Masha E questa è la cosa più importante che ci sia Restate con me fino alla fine Perché sarà bellissimo E' super misterioso Adesso dobbiamo andare a cercare i materiali di cui abbiamo bisogno Per fare il rituale abbiamo bisogno di una candela e del sale Voi ovviamente non fate niente di quello che sto per fare io Naturalmente voi non fate quello che sto per fare io Praticamente vi servirà una candela Però c'è un problema Io ho solo questa che è usata ma va bene comunque allora tecnicamente non mi devo dar fuoco adesso però perfetto e poi praticamente dovrei accendere questa candela qua ok non so se riuscite a vedere se riesce a vedere qualcosa Mm, aiuto E vedete si è accesa la candela Adesso devo tenerla in mano E sentire le energie Adesso devo sentire le energie Vedete che questa fiamma praticamente È un po' più fioca Ecco tecnicamente dovrebbe essere un segno Dovrebbe essere il segno che c'è un'energia particolare in questo, in questo posto Poi dopo c'è un'altra parte del rituale chiaramente Ma adesso dobbiamo pensare prima a questa Perché questa è la parte fondamentale Mi vedete davanti allo specchio Perché dobbiamo fare per tre volte Masha Alle tre di notte per poterla spawnare Masha Masha Masha ah, Muoviti Qui mi ero spaventato, avevo chiuso tutto perché quel rumore mi aveva molto spaventato e il fatto che la candela si fosse spenta, ancora di più. Quindi ho detto, beh, sapete cosa? Adesso mi faccio una pausa, faccio altro comunque. E così sono andato a mangiare un bel biscottino. Vorrei mangiarmi questo biscottino perché devo fare merenda. Mm. Mm. Che buono! Non mm. oh, mi Mmm. È molto dolce, devo dire. Allora, praticamente è... Sa di tanto zucchero, ma tantissimo. Cioè secondo me ci hanno proprio preso la busta dello zucchero e hanno proprio versato dentro l'impasto mentre lo facevano. E in più queste cose, questi cioccolatini, si vede proprio che sono fatti di zucchero. Però, mm, che buono. Ma ne mangio solo uno, eh. Solo uno. Perché poi troppo fa male. Troppo fa male, mm, soprattutto, insomma, fa male. Tanto male. Scrivetemi qual è la vostra cosa dolce, preferita. Quale mi piace mangiare perché... Mm -hmm. Che buono, le cose dolci sono le mie preferite Peraltro creano dipendenza, non so se lo sapevate Vabbè adesso ho finito questo, poi basta davvero Ho quindi deciso di continuare il rituale perché volevo vedere Masha Volevo anche e soprattutto farlo vedere a voi E quindi il rituale continua che praticamente prendi del sale e ti fai un cerchio di sale intorno E tu praticamente devi stare nel cerchio di sale perché il sale tecnicamente... Protegge dalle, eh, dagli spiriti cattivi soprattutto Mascia molto cattiva e quindi tu praticamente ti fai questo cerchio di sale intorno e tecnicamente non ti può fare niente questo funziona solo per gli spiriti cattivi però eh, mi raccomando non pensate che eh, vi protegge dai meteoriti solo dagli spiriti cattivi e quindi cosa succede? che praticamente si può parlare con le varie energie E poi Masha arriva Guardatelo Solo guardando potete capire perché Veramente è una cosa entusiasmante Fra poco arriva il video fuori casa Dove vado a cercare Masha Ed effettivamente l'ho trovata Si deve prendere un po' di sale E il rituale praticamente funziona così Con il sale che avete preso in mano Praticamente fate un giro su voi stessi Così Ok E adesso dove, dovete essere in un cerchio di sale E dovete dire Venti dell'est, venti dell'ovest, del sud e del nord, venite a me, incrociate la mia via e fatemi vedere Masha e Orso, portateli da me, proprio come voi state venendo da me. A questo punto esco, non ho parlato molto perché c'era del rumore, praticamente mi sono andato ad avventurare in questo posto, una traccia, sono andato anche alla ricerca delle tracce di ketchup e ho anche e soprattutto iniziato il rituale fuori casa che avrebbe sicuramente dato una spinta in più per trovare Masha oh mio dio è successo qualcosa effettivamente quello che dobbiamo fare ora è praticamente camminare qua e vedere se è spawnata Masha sono molto preoccupato perché non so quale sia la verità di questa storia sicuramente abbiamo trovato prima delle impronte qua in giro è veramente particolare questo posto come sempre cioè ogni volta cambia poi comunque guardate sempre queste montagne qua dietro cioè vabbè non sono montagne ma le chiamo montagne cioè a parte che cioè, secondo me qua c'è qualcosa effettivamente di strano adesso ci stiamo dirigendo verso quella parte allora praticamente in questo posto dovrebbero esserci determinate cose e già qui vediamo notiamo le prime cose strane no? Io non vorrei dire, ma questa cosa non è propriamente normale, raga. Ora, allora, questo era il posto dove avevamo visto Talking Juan. Vi linko il video tipo qua. Sentivo come una presenza intorno a me ed effettivamente quando ho guardato bene si è visto che c'era Masha L'ho potuta guardare solo per poco perché subito dopo me ne sono dovuto immediatamente scappare Perché avevo stata tanta paura, io non volevo Masha, Masha sappiamo che è una creatura orribile Soprattutto quando è tutta arrabbiosa, arrabbiata, cattiva E quindi io ero tutto in pericolo ma non potevo dargli la vinta e soprattutto non possiamo dargli la vinta no no no no no no no no no no no per favore no no no no no no no no questo posto è sempre maledetto purtroppo io raga non so più cosa farci cioè nel senso io non ci verrei più qua però dobbiamo scoprire tutti i misteri perché questa cosa raga cioè comunque è nella vita reale cioè io vorrei vorrei Ma questa cosa è veramente nella vita reale Ora sto correndo perché non vorrei mai che ci fosse qualcuno e soprattutto proponetemi altre sfide con altri soldi perché più cervelli e più misteri